Sì, mi sembra molto interessante come, come schema perché eh, tira fuori molto, ecco, da quello che ho visto eh, negli ultimi giorni non di persona ma seguendo o, o oggi, ecco, tira fuori tante cose dalle provocazioni agli aspetti concreti a, a idee e quindi penso che possa essere stimolante.